In questo momento però vorrei dire una cosa, I tutti e quattro secondo me sono comunque vincitori, sembra un luogo comune alle premiazioni si dice sempre questo, lo dico convinta soprattutto nei confronti dei vostri colleghi che non sono venuti, quindi già il fatto di essere qui e di averci provato è una vittoria, è una vittoria innanzitutto con voi stessi perché vi siete messi in gioco, e avete messo sul piatto della bilancia quello che avete imparato in questi due mesi, però vi ho visti muovervi come a volte in campionati ufficiali veri, a volte non ho riscontrato, quindi comunque vi dico un bravi a tutti perché vi siete mossi con un piglio che lascia ben sperare al vostro futuro, che vi auguro il più luminoso possibile, bravi!